Ho visto la serie di Netflix, tu fai le costellazioni nello stesso modo? Eh, la serie di Netflix è molto interessante perché per la prima volta sul grande schermo non solo si parla di costellazioni familiari ma si vede come un facilitatore lavora. Ebbene nella scuola che ho fatto e soprattutto per come sento io di lavorare Uh, innanzitutto io entro anch'io nella costellazione per sentire in ogni punto che cosa accade, che cosa si muove, per dialogare con i rappresentanti, per sapere come stanno, che cosa sentono, che cosa si stanno vivendo e l'altra cosa che faccio, una volta individuato qual è il blocco, quello che impedisce di trasformare dolore, paura e tutto quello che il protagonista si vive, lo chiamo, lo porto dentro alla costellazione e se c'è bisogno che dialoghi con qualcuno, lo faccio parlare, se c'è bisogno di tirare fuori le emozioni, è finalmente è il momento per poterla tirare fuori, quindi eh, nel lavoro che faccio io c'è proprio un bel coinvolgimento non solo dei rappresentanti, ma anche di te che sei il protagonista nella tua costellazione. L'altra cosa importante che faccio è anche eh, un lavoro di restituzione, perché se ti sei fatto carico di pesi, di responsabilità, di roba non tua, finalmente lo potrai restituire quindi c'è proprio un lavoro di scioglimento di tutto quello che magari può aver creato tensione, può aver creato peso nella tua vita.